Con il maxi processo a Emilia anche l'opinione pubblica si è resa conto che il fenomeno mafioso non è lontano dai nostri territori, bensì profondamente radicato. Quale ruolo possono avere le pubbliche amministrazioni locali in collaborazione fra di loro, partendo da un'assunzione di responsabilità e un'etica nello svolgere il loro lavoro, nel creare gli anticorpi per combattere l'insediamento mafioso nel nostro tessuto economico? Io credo che le istituzioni a livello locale, che sono quelle più prossime ai cittadini, hanno una grande responsabilità, un ruolo importante. Noi come associazione Viso Pubblico diciamo che i comuni e gli enti locali hanno la responsabilità di organizzare la legalità sul territorio dove organizzare vuol dire innanzitutto praticarla con la buona amministrazione cercando di gestire al meglio le risorse che hanno a disposizione ma poi di provare a costruire sui territori quelle reti di relazioni con il mondo sociale ed economico, con i vari attori delle comunità affinché cresca il tasso di legalità eh, e di domanda di legalità soprattutto di un territorio che è uno degli elementi importanti per far sì che la linea della palla che eh, Sasha ha ben descritto e che oramai purtroppo si è situata pesantemente e ha pervaso il centro nord, in particolar modo abbia la capacità di avere una reazione civile eh, organizzata, con in primis le istituzioni e la politica che fanno la loro parte, che è quella di accompagnare i cittadini in un processo che tiene insieme la legalità e la giustizia come strumento per lo sviluppo economico e sociale.